Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come vi avevo detto nell'ultimo vlog sono stata su un ghiacciaio la settimana scorsa e quindi in questo video vi farò vivere insieme a me l'esperienza. Alla fine di questo video parlo un pochino di tutte le sensazioni che ho provato e cosa mi sono portata a casa quindi grazie a chi lo ascolterà fino alla fine, io vi lascio al video. Go! Della vita che adoro gli antipasti a buffet, e cioè, questi sono solo gli antipasti, ma mi ha parlato di questa tipo parmigiani, melanzane che non sono fritte, è deliziosa, sono qua già al bis. Verdure, fantastici Stasera cena abbiamo scoperto che non siamo minimamente preparati per domani Ma va bene ma Noi ora Ma spigliato l'adattamento <ride> In qualche modo sopravviveremo Ma noi ora stiamo passando la serata Anche se domani la sveglia alle 6 Quindi a, a giocare a Ramino, E sai chi vince? La fashions Za za Zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan, zan, ma no, ma can can can can can ma can can can can can can can can can can si chiama Cos'è sta scala? <ride> okay. oh, che eh, nada Ma la bellezza can cioè, questo buffet can stupendo ci siamo ce lo dice oltre i 4000 ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta Jimmy e anche questa e la discesa è tosta forse tanto quanto la salita cioè sulla cresta della montagna tra le rocce a strapiombo ora siamo quasi arrivati giù ma insomma dopo tutto tutta la mattina siamo in giro dalle uh, 8 e sono le 3 insomma le gambe si incominciano a far sentire anzi molto siamo veramente stanchi questa è stata una delle esperienze più stancanti e distruttive che abbiamo mai fatto. Emozionante, ma veramente devastante. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per metabolizzarla. <ride> e abbiamo visto anche lui, bellissimo. Wow. Wow, che emozione. Hola! Siamo tornati da qualche giorno e abbiamo avuto bisogno di veramente tre giorni per riprenderci fisicamente e metabolizzare tutto quello che abbiamo vissuto. È stata un'esperienza che io um, ho descritto come potente per, per due motivi. Uno, dal punto di vista fisico e mentale, è stato veramente difficile. Eh, penso non sia un'esperienza che tutti possono fare, ci vuole un bel po' di allenamento, ci vuole resistenza fisica perché sono veramente 4 ore di scalata ininterrotta, perché prima si fa l'avvicinamento al ghiacciaio, quindi si arriva a 3200 metri con la funivia e poi c'è da camminare un pezzo sul ghiaccia acqua dove sono caduta. E poi eh, scalare e superare una montagna, ma quando dico scalare è veramente scalare e si va veramente in alto eh, senza, non ci sono parapetti, cioè comunque devi essere predisposto e devi essere abituato a stare in montagna, quindi devi aver almeno fatto hiking, trekking, un po' di scalata, non è una cosa che puoi fare così dal giorno alla mattina, devi essere preparato perché poi arrivi dopo un'ora e mezza più o meno che hai scalato e cioè, le gambe la sentono la scalata eh, arrivi e eh, ti metti i ramponi e parti a camminare sul ghiaccio che quando la guida ha detto ma sì ora camminiamo sul ghiaccio Io ho detto Beh, camminiamo, no camminiamo, c'è una salita continua per due ore e mezza così in mezzo alla neve un po' sciolta quindi facevi ancora più fatica e um, è stato veramente veramente faticoso anche e soprattutto a livello di fiato perché è una cosa che è difficile magari da comprendere se non si vive ma nel momento in cui la vivi la capisci benissimo la mancanza di ossigeno quindi man mano che sali l'ossigeno è sempre meno e quindi si fa fatica a respirare tanto che io avevo anche il raffreddore quindi ogni volta che mi ehm, soffiavo il naso andavo in affanno, anche perché poi inizia a fare fatica, quindi già a prescindere vai in affanno, in più la mancanza d'ossigeno, a un certo punto io veramente camminavo e respiravo così e stavo benissimo, però insomma, cioè, anche l'agore, insomma, è, a livello fisico è tosta, a livello mentale anche perché devi resistere alla fatica e poi soprattutto, e quella è una cosa tipica della montagna, una volta che sei arrivato su, Devi anche scendere e devi scendere con le tue gambe e devi essere in grado di sopportare anche a livello mentale quella, quel fatto che sei lì, cioè sei bloccato. Ovvio, ci puoi sempre chiedere i soccorsi, eccetera, però insomma, non posterai i soccorsi perché su stanco, non ce la faccio, quindi e a livello mentale gioca tantissimo. E, e poi, diciamo che allora. Ero un po' combattuta prima di partire perché dopo tutto quello che era successo pochi giorni prima sulla marmolada non me la sentivo, non me la sentivo di andare e arrivare lì tutta sorridente eccetera cioè lo trovavo una cosa tremenda però ci ho riflettuto e poi alla fine ho deciso di andare perché di scioglimento dei ghiacciai, di riscaldamento, riscaldamento globale, se ne parla da sempre e io l'ho sempre vista come una cosa lontana da me, una cosa degli altri, una cosa sulla quale io non potevo avere nessun effetto e che non mi eh, e che non influiva su di me. E, e quindi ho deciso di andare perché volevo vedere con i miei occhi, volevo capire di che cosa stiamo parlando e eh, confrontarmi con la realtà. Infatti il confronto con la realtà c'è stato, e è un confronto con quello che è la nostra attualità e che purtroppo tra qualche anno i nostri figli, i nostri nipoti eh, vedranno soltanto sui libri di storia perché purtroppo i ghiacciai fra qualche anno non ci saranno più. E, mh, ho visto dei crepacci, abbiamo saltato crepacci, buchi di 30 metri e sì, ho avuto anche paura, però mi, mi affidava la guida: che sono tipo dei segugi, loro sanno dove devo andare. E sono bravissimi nel loro lavoro e non l'avrei mai fatto senza una guida perché è veramente pericoloso: non fatelo senza una guida, senza una, una persona che ne sa. E sono rimasta, cioè è una cosa che appunto mi ha molto e, e appunto per questo che la reputo un'esperienza potente perché ti mette davanti la realtà dei fatti e non dico che ti cambia, cioè non è che mi sento cambiata, però un pochino sì, perché ti fa pensare che è una cosa che in realtà ti tocca, che è qui, che è vicino a te, che non è lontano, soltanto perché non la vedi ogni giorno sotto i tuoi occhi, eh, anche se in realtà la vedi ogni giorno sotto i tuoi occhi, visto il caldo anomalo di questi giorni, però... Ehm, qualcosa di veramente importante sono io, io sono veramente felice di essere andata alla fine, di aver vissuto questa esperienza e che mi abbia stimolato tante cose che ora faccio un po' fatica a descrivere, incasellare, eccetera però sento che anche nel pochino nel mio piccolo vorrei provare a fare qualcosa io ho un'azienda di benessere eh, quindi io ho un'azienda che che è sul io ho un'azienda che è incentrata sul benessere a 360 gradi quindi non soltanto cura della persona ma anche dell'ambiente che ci circonda quindi sicuramente in qualche modo cercherò di integrare quello che ho vissuto, quello che ho visto quello che potremo fare eh, con, con la mia azienda e, mh, si è smosso qualcosa si è smosso qualcosa e penso che non si era smosso prima appunto perché lo vedevo troppo lontano, mi sono sempre sentita troppo impotente perché nel momento in cui ti dicono Eh sì, per rimediare bisogna eh, ridurre CO2, bisogna eh, aumentare i pannelli solari, cose eoliche, cose sostenibili, eccetera, tu dici Sì, vabbè, ma io cioè, che cosa faccio a casa? Ti senti sempre piccolo, ti sempre, sempre impotente e che dipende sempre dagli altri, invece... Voglio, invece, mi ha dato l'idea, cioè sono tornata a casa con... Invece sono tornata a casa con l'idea che nel mio piccolo può anche dipendere da me. Quindi io non so che cosa farò, non so come reagirò, se questi miei buoni propositi, spero, dureranno a lungo e cosa veramente, concretamente potrò fare, però uh, se si è accesa quella piccola fiammellina. E io credo nella fiammellina e chissà. Spero... E, e in realtà spero, che, avendo condiviso questi contenuti con voi, di aver acceso questa piccola fiammellina anche in voi. Comunque, se mai vorreste provare questa attività, vi lascio la descrizione di quello che abbiamo fatto, questa Pink Experience sul Monte Rosa. Questa era un viaggio stampa e è un'attività creata da Visit Monte Rosa dedicata alle donne. Però parlando con l'agenzia è possibile creare anche delle attività insomma, è assolutamente inclusiva eh, però questo è un bellissimo progetto dedicato alle donne per spingerle a fare delle attività tipicamente maschili o comunque dove è l'uomo che tra... per spingerle a fare gruppo e un pochino fuori dalla comfort zone basta io vorrei terminare qui questo vlog che penso sia stato abbastanza intenso di uh, tematiche e... Um... Ci vediamo nel prossimo video, un sacco ovviamente, come sempre, di aggiornamenti anche su questa casa. Chi lo sa, chi lo sa, incrociate le, le dita per me. Io vi lascio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Di tutto questo argomento, i vostri consigli, i profili da seguire, dove documentarsi. Voglio che qui sotto si crei molta condivisione e che non sia sempre one way, cioè io che racconto a voi e voi che rispondete a me, ma provate anche a parlarvi fra di voi e condividere fra di voi, io ne sarei felicissima. Mi piacerebbe che qui sotto si creassero dei dibattiti positivi perché penso che siano molto stimolanti e mi aiutano anche tanto a me. Per vedere diversi punti di vista per imparare cose nuove, quindi, grazie a chi scriverà, e basta. Noi ci vediamo nel prossimo video.